Di nuovo dunque, evasione del biglietto. Abbiamo con noi il Presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma, Enrico Stefano, e chiediamo a noi che cosa state facendo perché voi avete appena lanciato una campagna. Sì, abbiamo lanciato anche una campagna di sensibilizzazione perché il tema dell'evasione tariffaria è un tema ovviamente economico e aziendale di Atac ma anche un tema sociale e culturale, ovvero il biglietto va pagato, è un dovere dei cittadini eh, pagarlo, senza, senza il pagamento del biglietto è impensabile aspettarsi un servizio, un servizio efficiente. Quindi... Ecco, Stiamo vedendo intanto lo spot che avete realizzato. Sì, abbiamo, ringrazio ancora una volta l'attore Francesco Pannofino e gli altri attori che hanno partecipato a questo spot perché l'obiettivo è proprio questo, cioè far capire ai cittadini che pagare il biglietto è un tema sociale, è un tema di rispetto nei confronti di chi lavora, è un tema di rispetto nei confronti degli altri utenti che prendono l'autobus e hanno sempre pagato il biglietto e l'abbonamento. Ecco.